Praticamente il lavoro di ferroviere è stato il mio primo vero lavoro perché io facevo il conduttore, bucavo i biglietti, controllavo i biglietti sul treno. Subito ho finito la scuola, sono partito militare e nel frattempo avevo fatto domanda, spinto dai miei genitori, a fare domanda per... nella ferrovia, c'era stato, stato l'ultimo con, mega concorso nel. Nell forse nell'80 mi sembra praticamente io ho passato da studio eh, militare appena finito il militare il giorno dopo forse ci ho avuto una settimana di, di congedo di, di pausa e subito da una divisa sono passato a un'altra divisa e, ma, e quindi è stato tutto non ho avuto neanche il tempo di pensare quello che stavo facendo scuola, militare, eh, lavoro, sembra perfetto, no? non c'è, ma è, è, è così che devi essere eh, in questa società, non è che devi pensare tanto, devi lasciarti andare, e quello che ti propongo devi prenderlo e, e va tutto bene, cioè se tu fai così ti ritrovi a 65 anni pensionato e non hai fatto un cazzo nella vita però era un lavoro anche piacevole per certi versi. Dava molto tempo libero e, e ti dava anche la possibilità di viaggiare gratis, eh, di, di conoscere tanta gente. <ride> e diciamo che però dopo 3-4 anni di lavoro mi sono cominciato a chiedere che forse non era la vita che volevo fare e mi sono reso conto che non valeva la pena di stare lì a, a sprecare la vita mi, mi spiace per i colleghi che, che lavorano ancora che, che incontro ancora che... però per me sentivo sentivo che non mi dava niente come lavoro e non ehm... e... che non potevo eh, cioè anche il tempo libero era condizionato da, dal tempo occupato, da, dal lavoro, perché ero costretto sempre a stare nei tempi che mi dettava il lavoro e non, eh, mi, sembrava, mi sembrava un po' di non vivere. Ho lavorato circa 8 anni e cioè, mi sono licenziato esattamente nel 92, quindi sono adesso 18 anni. Dopo, diciamo, 6-7 anni di, di riflessioni, eccetera, eccetera, mi sono licenziato dalla, da un, dalla ferrovia, da un lavoro che era considerato eh, un lavoro sicuro, un lavoro che ti dava eh, tutte le sicurezze per vivere in questa società, e io ho deciso di, di licenziarmi. Allora, eh, dopo quasi 15 anni, in cui comunque questa scelta me la sono portato dietro e, me la, e mi, naturalmente mi ha condizionato tutta la vita, ho deciso di, di, di, scriverne, di scrivere un libretto che spiegasse eh, le motivazioni, da una parte per, per, per spiegare le motivazioni di questa scelta e, e, e dall'altra parte, da, dall parte per, per due motivi principali, uno Volevo scrivere una specie di... produrre una sorta di antidepressivo perché sentivo che intorno a me c'era abbastanza scoramento la gente non, sa più, non sapeva più cosa, che, pes che pesci prendere non, la gente non, non, noi non stiamo bene, la gente intorno a me, gli amici, sento che non stanno bene che non stavano bene, allora volevo produrre qualcosa che potesse combattere questa depressione e dall'altra, eh, siccome per tutti questi anni questa scelta me la, me la porto dietro e, e mi, diciamo che mi, mi, mi pesa anche perché sono sempre costretto a spiegare, a dare delle motivazioni, a, a far capire agli altri cosa perché e come, e ho deciso eh, facciamo scriviamo questo libretto che, che poteva che può servire anche per dare un taglio per finirla questa storia chiudere un capitolo della mia vita e, e ripartire allora dal 92 cosa ho fatto oh, cazzi non fumo non mi gioco <ride> Ah, prima mi sono, mi dovrei toccarmi le palle perché ho deciso. Prima di iniziare a parlare di me, è sempre meglio toccarsi le palle. Eh. No, è <ride> allora, eh, nel no, 92 cosa. Io beh, naturalmente la prima cosa che ho pensato è che non potevo andare, non potevo andare a cercarmi un altro lavoro fisso, perché l'avevo appena lasciato. E allora mi sono comprato un decespugliatore e ho cominciato, ho deciso che dovevo trovare da fare, cioè do, dovevo darmi da fare in prima persona senza aspettare che qualcuno mi offrisse del lavoro. Piano piano ho fatto un percorso di, da, dalla città quello, quello che può essere può essere un Imperia. Eh, è venuto automaticamente naturale piano piano spostarmi verso la, la campagna che mi dava mi dava maggiore libertà penso che per quello per la scelta come per la vita che per come la vedo io per me l'unico modo di vivere più, in una maniera in maniera parzialmente libera sia quella di spostarsi ai margini di questa società e questa... È come stavo pensando l'altro giorno che mi viene l'immagine eh, di un fiume C'è cioè questo adesso sono scelto, ieri sono andato giù a vedere secondo me ha piovuto tanto ci sono i torrenti che sono belli belli carichi e si vedono nei torrenti quando... Eh, specialmente quando c'è come adesso c'è tanta acqua si vedono come delle piccole eh, anse che si creano e allora mi, mi sembra certo pensato la mia vita è un po' cercare queste anse in cui ti fermi e anche giri continua a girare lì oppure si crea un piccolo stagno però eh, riuscire a non farsi prendere da questo, da questo flusso in cui la, si va avanti così per eh, perché sei portato, se non, è, non, non ti fermi un attimo a pensare a quello che fai. E quindi la mia è sempre una ricerca di queste ansie che poi il fiume ti ripiglia, ti porta via, poi ritorni, cerchi di uscire fuori, così è un, è un tormento. Io mi interessavo di autoproduzione, auto, di autogestione e, e, e quindi dalla. Dall'autoproduzione di, di dischi, di, di musica, di libri in cui ero coinvolto in quegli anni, nel mio tempo libero, anche se ho, ho cantato in gruppi punk, hardcore, ho pensato che era logico interessarsi anche all'autoproduzione alimentare e, e qui, è una, una zona cui domina l'ulivo l'ulivo l'olivo abbandonato, perché la coltivazione dell'ulivo non ha, per vari, vari motivi di ordine economico, ma non solo, è stato abbandonato da, dagli anni 70 in poi, 60, è stato abbandonato. Quindi qui si trova facilmente campagne che puoi riprendere in gestione senza pagare niente o comunque dando una piccola parte della produzione oppure addirittura senza dare niente perché sono tanti tedeschi che abitano qui e che hanno bisogno di gente che gli gestisce la campagna mi sembra la scelta più logica da fare ho fatto proprio una scelta di proprio come di principio sto sperimentando un'idea che è quella di non cercare proprio il lavoro cosa Più recenti lo definisce oltre la crosta del femminismo indagando il femminile. Io appartengo a generazione che aveva deciso che doveva liberarsi dai fornelli che significava mangiare. Eh, non c'è più nessuno, a parte qualche tedesco, qualche turista così romantico che ti chiede di fare un muro a secco. Probabilmente ci sono anche motivazioni sensate. Forse un muro in cemento dura anche più di un, eh, un muro a secco, si fa anche prima a farlo, forse. Però eh, secondo me eh, fare un muro a, a, a secco, eh, cioè fare materialmente un muro a un mura a secco ti, ti porta, ti dà delle cose che. un muro a cemento. Adesso non voglio parlare. C'è una differenza sostanziale tra fare un muro a secco e un muro a cemento, non solo manualmente, tecnicamente, ma anche l'approccio mentale che tu ci metti, che tu ci, ci devi mettere. Eh, come fare un muro a mattoni sono un mattone dietro l'altro tu non devi pensare devi solamente prendere il cemento mettere i mattoni anche un muro a cemento con le pietre è la stessa cosa alla fine invece fare un muro a secco necessita di concentrazione di... devi conoscere delle tecniche per incastrare le pietre mi viene da dire che Certe volte faccio un muro a secco per mantenere la mente per, per, come se ci sia sempre un bisogno di, di libertà in quello che faccio. Qualcosa che mi faccia fuggire da, questa, da un modo di pensare unico di questa società. Per me riuscire a fare dei muri a secco eh, significa Significa educare la, la mente a un, alla libertà. Cosa? Cosa così? Invece quando vedo fare muri in cemento o oh, con mattoni, no, io penso che tutto contribuisca alla tua formazione, cioè da, da quello che mangi a quello che leggi, a quello che scrivi, a quello che vedi, ma è quello che fai, naturalmente. E, e quindi è bello cioè, riscoprire, occupare il tempo in attività uh, artistiche oppure lavori che, che necessitano di una parte creativa. Che quando lo finisci dici cazzo sono contento non... quando vedo un muro in pietra fatto in senza cemento vedo vedo l'acqua che ci passa dentro le piante che ci crescono sopra vedo vedo la... e quando cadono vedo vedo che un muro può cadere perché la vita è fatta così, perché si vive, si vive e si muore e poi si può ricostruire Vedi una cosa che mi dà fastidio è che qua hanno costruito un parco giochi per bambini, bambini a 12 km dal mare, quando i bambini potrebbero giocare nella piazza bisogna, devono metterli dentro questa gabbia 5x5 mi sembra assurdo Ho sempre avuto il bisogno di esprimere quello che sono, di, di farlo vedere agli, agli altri, oltre che a me e agli altri, per, non so, può anche può essere considerato quasi un po' un esibizionismo, però per me c'è bisogno di, di fare vedere cosa c'hai dentro, più possibilmente in profondità quello che c'è dentro agli altri. Non, è, non, non ne parlo tanto volentieri, però non so come va devo dirlo, i gruppi punk in cui ho cantato, no, no, no. ho cantato in tre gruppi, 102 truffe che è stato il mio primo gruppo che tra l'altro ti posso fare sentire qualcosa, poi un gruppo che si chiama Contrasto e poi un altro mondo fantastico. Quando ti rendi conto a distanza di anni ti rendi conto più facilmente che quello che facevi aveva una profondità una forza che, che ti dava molto a te ma ti dava anche molto anche agli a, a altre persone cioè diciamo che cambiava un po la vita di chi ascoltava un pochino voglio dire non è che trovo gente ancora che mi chiede di, quel, di quei tempi, di quello che, che, che provavano loro a vedere, a sentire, in quel senso lì era fondamentale. Secondo me non fa tanto bene alla lunga ascoltar ascoltare a certi volumi con la musica lì, e e quindi il fatto non era solo andare in giro a suonare che era la cosa più bella ma bisognava provare eh, in una stanza 4x4 e stare tutta la sera e io a un certo punto sentivo che mi faceva male e quindi ho deciso di che, che, era, secondo me, che, che era meglio cambiare il modo di esprimere trovare un altro modo per, per esprimere più o meno, cercare la profondità di quello che stavo facendo in altri, in altri mezzi espressivi. E piano piano... e poi ho, ho trovato... diciamo, ho provato il, il teatro con living, ho cercato di andare... sono andato subito a cercare il living, il teatro, E con loro ho scoperto che si può usare il corpo in una maniera... Meno superficiale del teatro ufficiale e poi ho scoperto il Buto, che è addirittura ancora più. ho scoperto che si può fare il cantante hardcore senza, senza urlare, anzi, senza proprio usare le parole. Mi fate una delle primissime performance che avevo fatto da solo: uno, gente che mi ha visto ha detto, Ma eh, sembrava di vedere 102 truffe. <ride> Senza gruppo, eh, in effetti facevo, quella, facevo la stessa cosa. Per me il buto è far uscire quello che, non è, quello che non si può far vedere e mostrarlo. Trovare gli ambiti, i momenti in cui avere questa possibilità. È sempre, riguarda sempre la libertà di vivere, che significa esprimere più possibilmente totalmente quello che sei, quello che, che, che vuoi, quello che, che hai detto. Che, parla, che associa la parola felicità all'illuminazione per cose. E, e poi associano la parola illuminazione al benessere a stare, a stare sempre in forma sempre bene sempre allegro Ma, mi sembra una grande stronzata l'infelicità ha lo stesso diritto di esserci che la felicità secondo me <ride> e quindi perché dare così importante alla felicità? Alla felicità? Non è importante la felicità, è più importante la libertà come concetto. Che, come dicevo, la libertà che non è... Può essere anche, possono essere cose bellissime, ma cose anche tremende La libertà. L'unica certezza è la precarietà urlavano in negazione una quindicina di anni fa e avevano ragione quello che posso fare è cercare di continuare a baccaminarmi alla bella e meglio sicuro solo di una cosa e cioè che ci sia bisogno di un'altra società di un altro posto in cui vivere un posto dove si abbia il diritto non scritto di potersene stare a far niente ma dove sia anche urgente darsi da fare questo posto non lo possiamo andare a cercare su un altro pianeta, almeno per adesso. Quindi questo posto non può che essere qui, adesso, da qualche parte.